Ciao ragazzi, sono tornata di nuovo a Mombello, come potete vedere. Eccolo qua. È ora di venire fuori un pochino, no? Eh, in che cosa credo e che cosa non credo. È difficile dire credo, credo che esista il paranormale. Mm. Penso che non ci siano le basi per poterlo dire. Sono qui semplicemente, ho aperto questo canale solo e semplicemente per verificare se le cose accadono. E sul fatto che accadono non c'è un'ombra di dubbio. Il grosso punto interrogativo è il perché accade anche eh, diciamo scientificamente non c'è nulla di provato eh, scientificamente anche noi sappiamo molto poco del nostro cervello conosciamo veramente poco delle capacità che abbiamo eh, di come interagiamo noi mentalmente col mondo che ci circonda quindi a me chi lo dice e chi lo può garantire che non sono io stessa a interagire con la strumentazione a essere capace di eh, fare determinate cose esiste la telecinesi che è la capacità di poter spostare oggetti con il pensiero eh, io questo non lo so quindi bisogna partire sempre da una base partire da una base e dire ok cosa ho a disposizione per dire che eh, per dire non per dire che qualcosa accade ma per dire perché accade non, non ci sono ancora gli strumenti per poterlo fare non ci sono, non, non ci sono soprattutto quelli scientificamente provati quindi è difficile dire il perché qualcosa accade non me la sento neanche di tirare in ballo le religioni dentro questo discorso, perché vedo tanti commenti, porta con te un crocifisso, porta con te questo, ecco i rituali, i riti, io non, non, non, non credo e partendo dal fatto che se una cosa non credi non funziona, eh, per me avere un crocifisso o avere un fiorellino è la stessa cosa. Insomma, io conosco la religione universale, poiché ognuno abbia fatto proprio eh, conosciamo poi tutte le altre religioni che sono venute a crearsi ma solo per un discorso di mh, contenimento di mh, tenere sotto controllo una comunità ecco quello io credo credo che le altre, eh, le altre religioni che son, sono formate sia stato più per un controllo per arrivare a un potere perché nella vita secondo me l'uomo è alla ricerca del potere principalmente poi viene tutto il resto quindi eh, non credo molto nelle, nelle religioni, se non quella universale. L'ultima volta, se vi ricordate, quando ho fatto l'indagine qui, mh, le entità, le presunte entità che erano nel reparto dei bambini eh, hanno fatto fatica ad accettarmi. Hanno più che altro spostato oggetti, non interagivano con la strumentazione che avevo, se non con il K2. Eh, però ecco principalmente usavano eh, spostare gli oggetti penso più per spaventarmi e per farmi andare via quindi non mi sono sentita bene accetta sono ritornata per sondare un po eh, il terreno diciamo di giorno e poter capire se eh, anche di giorno succedono delle cose in mia presenza eh, se arriviamo a 1000 like farò la tavola Ouija qua da sola a Monbello adesso sto per entrare praticamente nel reparto femminile che è il reparto dove l'altra volta non sono riuscita a entrare perché eh, come ho messo piede per varcare la porta non so se mi vedete ok, come ho messo piede per varcare la, questa porta ho iniziato a sentire una massa di rumori una roba pazzesca e quindi non ci ho messo piede praticamente già la situazione nell'altro reparto era così quindi ho lasciato perdere stavolta ci ritorno di giorno e vediamo cosa eh, succede ho portato con me il k2 e una torcia per entrare anche nelle stanze un pochino più buie il k2 l'ho acceso e vediamo un po di capire se c'è qualcosa Ciao, vi ricordate di me? Sono la ragazza che doveva aprire il canale di torte, non scherzo. Questo era il reparto femminile? qualcuno che vuole interagire con questa scatoletta nera che ho in mano? Se c'è qualcuno può per favore accendere le lucine del K2, avvicinarsi a questo strumento, vedrà illuminarsi delle lucine. Qualcuno? Stiamo entrando in una zona un pochino più buia. È presente qualcuno? Wow, fino al rosso, ragazzi. Sei una donna? Se sì, illumina il K2. Sei una donna. Eh, puoi darmi una prova della tua presenza? Porca miseria. Sei stato tu a fare questo rumore? Se il K2 non la finisce di brillare hai lanciato? Puoi fare di nuovo quel rumore? cosa sta avvenendo ora qua vi faccio vedere qua c'è un ascensore ok brilla chi c'è qui? qualcuno qui se si sì, accendi il k2 poco l'altra volta mi avete mandata via ho intenzione di ritornarci ho intenzione di ritornarci e di fare la tavola Ouija guardate come brilla se sei presente qui Se sei presente qui, puoi fare un rumore. Hai fatto tu questo rumore? Devo venire di qua? qui. delle cose adesso vi faccio vedere e cambia pagina richiamata musica sono dei fogliettini sosia ritorno ritorno No, mi viene che questo è qualche rituale. Guardate il K2. Hanno fatto qualche rituale qui? Chi è che è presente con me ora mamma mia ragazzi che rituale hanno fatto qui un rituale satanico Posso ritrattare la tavola Ouija? aprirare, guarda se un po' e questa stanza mamma mia ragazza Stai facendo la stessa cosa dell'altra volta. Non mi fai paura, ok? E questa volta non scappo. Devo entrare in questa stanza? Io sento passi. Io sento parlare. Perché devo entrare in questa stanza? Due ragazzi guardate il K2 Fila rosso ragazzi voglio farvi vedere il muro guardate qui sul muro impronta di mani guardate, non so se riuscite a vederle, dei sì, loro vedono, più inquietante di così ragazzi, fa paura sto muro, sembra una scenografia di un film il tetto lì sta per crollare va bene ragazzi io direi che ho avuto la mia bella prova non lo so ma secondo me sono ancora più incazzati o vogliono dirmi qualcosa e io non riesco a capire e ve l'ho detto, se riusciamo a raggiungere i mille like, ok, verrò qui da sola a fare la tavola Ouija e vediamo, per me la tavola Ouija è uno strumento come tutti gli altri, può essere un K2, un Ghost Box è uno strumento uguale a tutti gli altri per poter comunicare col mondo degli spiriti tutto è come ti poni e come sei in quel momento, io fino adesso l'ho provata sempre con Alessandro ma eh, Ale l'ha sempre affrontata un pochino con la paura, quindi anche questo secondo me mh, incide, okay? come sempre sul fatto a cui mi riferivo, non che non sappiamo bene come interagiamo con i nostri strumenti, no? sul discorso che vi facevo prima, quindi ehm, secondo me se vengo a farla qua da sola qualcosa otterrò. Il K2 non so se mi sta dando ragione o se mi sta dicendo non provarci neanche. Non lo so, lo scopriremo insieme, ragazzi. Io intanto esco, è giorno, però paura ne ho, non è che non ne ho. Quindi è sempre brutto e, e comunque ci ritornerò. Ciao ragazzi, alla prossima.